Grazie. Allora, eh, non accendo la telecamera perché ho mio figlio che gira intorno, quindi spero anche che si senta bene. Eh, una cosa molto semplice eh, questa mia firma e la sua firma Presidente, eh, una proposta di delibera che va a modificare il nostro regolamento del Consiglio Comunale, eh, è una delibera depositata a giugno eh, che purtroppo con questo sistema di Teams un pochino rallentato eh, non ci ha consentito di arrivare in tempo ad inserirla, comunque eh, faccio un rapido escursus eh, come è giusto fare per, per far capire a tutti quello che andiamo a, ad aggiungere. Eh, tutto inizia insomma, quando a gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza come sappiamo dopo il Covid, che poi, mh, la cui prima parte eh, è scaduta il 31 luglio ma che poi è stato stato di rinnovato, eh, come sappiamo fino a gennaio eh, Questa mh, ovvio, soprattutto soprattutto per la tutela dell'incomunità e della salute pubblica e in questo caso anche di noi consiglieri e degli uffici che ci, che ci danno supporto eh, queste esigenze eh, sono state raccolte immediatamente dall'Assemblea Capitolina, anche perché non avevamo ovviamente altre modalità per riunirci, eh, oltre quella fisica, per poter portare avanti delle, eh, dei provvedimenti anche di bilancio o scadenze di legge che necessariamente... Eh, chiamavano ad intervenire o comunque a lavorare. Allora un ringraziamento a lei come Presidente e agli uffici che hanno lavorato su questa modalità anche in tempi brevi come tutti sanno, in cui appunto abbiamo potuto eh, lavorare e portare avanti eh, le delibere dell'Assemblea Capitolina. Eh, detto ciò eh, ovviamente eh, noi andiamo ad intervenire sul regolamento perché eh, proprio come dice il decreto, di PCM originario, eh, per i consigli dei comuni che non avevano ancora regolamentato appunto modalità di svolgimento in videoconferenza delle proprie sedute, eh, si poteva intervenire in questo senso quindi attraverso una disciplina eh, specifica eh, sul momento che comunque avrebbe assicurato trasparenza, la tracciabilità, la regolarità dello svolgimento delle sedute e tutto quello che viene richiesto appunto per le sedute dell'assemblea. Eh, appunto eh, questa eh, delibera va a ricalcare di fatto la disposizione presidenziale numero 5 che è di marzo del marzo scorso dove eh, appunto la presidente adotta eh, appunto una disciplina la prima disciplina per lo svolgimento delle sedute in audiovideoconferenza e anche delle commissioni ovviamente non solo dell'assemblea capitolina e in modalità che in qualche modo eh, seppur con rallentamenti notevoli, ci ha comunque consentito di lavorare, ci ha comunque consentito di portare a casa un assestamento di bilancio, una variazione di bilancio, altre importanti delibere che come abbiamo visto anche oggi comunque abbiamo potuto trattare e, ehm, e questo lo si fa eh, in questo momento, eh, nonostante la delibere sia stata depositata a giugno, perché siamo quasi in procinto della nuova scadenza, della eh, disposizione presidenziale rinnovata e quindi andandola a inserire in questo nostro regolamento eh, faremo in modo che nel futuro eh, sempre ovviamente eh, facendo i dovuti scongiuri dovesse eh, rendersi nuovamente necessario ricorrere alla videoconferenza della Sindaca Pitolina e delle sue articolazioni noi saremo pronti all'interno del nostro regolamento ad applicare questi articoli che eh, vi sto per enunciare, che sono molto edifici All'articolo eh, 4, per esempio, al comma 3, in cui si parla dell'esposizione eh, dell delle bandiere, insomma, eh, quando c'è eh, la dunanza consigliare, alla, alla eh, in sostituzione delle parole nel giorno, cioè nel giorno della dunanza vi è l'esposizione delle bandiere e quant'altro, viene inserito prima del, nel giorno, salvo il caso in cui è successivo, comma 4, comma 4 che andiamo ad inserire e che prevede appunto che per temporanea indisponibilità dell'Aula di Cesare, che potrebbe essere qualsiasi altro motivo eh, che, che al di fuori del Covid o di altre pandemie ovviamente, potrebbe essere anche una, facciamo conto, una ristrutturazione dell'Aula che possa comunque consentire e giustificare che l'Aula si possa tenere in videoconferenza Inoltre, al fine di tutelare l'incolumità alla la salute pubblica, eh, anche sulla base del, dello stato di emergenza dichiarato dall'autorità, ov ovviamente le adunanze possono eh, tenersi in videoconferenza. Questa è un'aggiunta all'articolo 4, molto semplice, che dà completezza al lavoro che siamo andati a fare. Poi, il vero articolo eh, di sostanza è eh, il nuovo articolo 109 bis, che va ad inserirsi, ovviamente, dopo l'articolo 109 subito prima dell'ultimo capo del regolamento, eh, quasi come eh, diciamo una norma di chiusura di tutto ciò che è regolamentato per le sedute e viene inserito appunto come ultimo eh, articolo relativo all'assemblea capitolina, prima di arrivare ovviamente alle, alle discipline del collegio dei revisori e quant'altro. Tutto va, ripeto, a ricalcarsi sulla disposizione numero 5 del Presidente, quindi andando a ribadire la trasparenza, la tracciabilità, la pubblicità, eh, l'identificazione certa dei soggetti che partecipano al Consiglio, con tutti i meccanismi che conosciamo perfettamente, abbiamo apportato qualche aggiunta, eh, ovvero eh, magari il discorso di garantire il decoro dell'istituzione quando si partecipa alla eh, seduta, ovviamente magari qualche piccolo inconveniente può capitare, no? eh, si accende qualche microfono, si, si, si, si attiva eh, magari in maniera volontaria una telecamera, però insomma mh, siccome è successo anche in altri comuni italiani che ci fossero dei casi per più eclatanti insomma, di eh, mancato decoro come ad esempio qualcuno che, che, che svolge l'aula da, da, dalla spiaggia in costume, allora abbiamo voluto anche inserire questa questa ulteriore prescrizione che garantisca comunque il decoro dell'istituzione e del consigliere che viene a intervenire. Ehm, poi oltre questo ovviamente abbiamo voluto inserire la responsabilità da parte di coloro che eh, sono chiamati a intervenire in aula, a partecipare, di, eh, di, di essere comunque responsabili no? dell'utilizzo non corretto del proprio microfono. Del Telecamera, di tutti i dispositivi, anche se attivati in via accidentale. Questo anche per responsabilizzare eh, il consigliere, non assolutamente per altri motivi. E tutto viene ricalcato, come detto, è stato un, un lavoro diciamo abbastanza semplice, eh, parte le premesse, che, eh, che appunto servirà ad evitare eh, di ricorrere, come si dice, a provvedimenti d'urgenza e quindi a fare. Diciamo perdere anche un po' di tempo agli uffici per riformulare, per rivedere. Lo abbiamo già, lo avremo già nel regolamento e non avremo più bisogno di normarlo. All'occorrenza si potrà utilizzare. Eh, premesso che, e chiudo: eh, la vera attività eh, consigliare secondo me si fa in aula e di persona, quindi non vuole essere assolutamente questa una modalità da prendersi, eh, da, da utilizzare eh, in maniera strutturale, ma solo in via residuale quando appunto. Eh, l'articolo che andiamo a inserire ci dice i casi in cui deve essere utilizzata ovviamente salvo il periodo Covid dove siamo ovviamente obbligati e, e, e tutto questo insomma cercherà in qualche modo di eh, aggiungere un tassello in più alla nostra attività consigliare appunto che in questo periodo si è dovuta riadattare e ha trovato delle soluzioni più o meno congrue che poi possono essere sempre implementate e migliorate per continuare a lavorare. Grazie Presidente